Nei vecchi tempi, eh? eh? Elena? Elena? Ehi! Hey! Hey! Ehi! Elena, andiamo! Elena! Oh, il mio eroe... Dimmi che non l'hai fatto. <ride> no! Non è divertente! No. Oh, Tu ne hai combinate di molto peggio. Oddio, oh, mi hai fatto venire un cazzo di infarto! Oh, fammi sentire... Mi sembra in forma. Lo sai che... Questo pareggia qualsiasi cosa io abbia combinato in passato. Sì, proprio tutto. No, no, neanche per sogno. Eh. <ride> Guarda, il fango ovunque. Ti ha mai detto che hai uno strano concetto di romanticismo? Qualcuno me l'aveva già fatto notare. <ride> bel discorso. Un bel discorso. Quello deve essere sempre. Forza! Almeno gli spari ci dicono che è ancora vivo, per ora. È un galeone? Sì, così sembrerebbe. Andiamo da questa parte. Sì, sembra sicuro. Sicuro come qualsiasi cosa su quest'isola. Oh, merda. Guarda. È Senna. Ci circonda. Forza. Thank you. Che dici? Passiamo di qui. Ok, dove sarà andato, Sam? È andata di qua! Beh, ecco la risposta. Piacere vedervi. Sì, ma che ne dite di andarcene da questa spiaggia? Assolutamente. Hai l'accendino? Merda! Non meglio nella mia testa Bel lavoro, ragazzo Beh, grazie per l'aiuto Vieni, ti tiro fuori di lì Sì, grazie Ci si rivede Già, Ottimo tempismo Sì, beh, stare lì ad aspettare mi ha messo ansia Sì, no, dobbiamo ancora trovare Sam e Elena Ehi! Hey. Hey. Ehi! Hey. Voi state bene? Sì Abbiamo sentito le esplosioni Merito del vecchio Mi <ride> hai salvato ancora le chiappe Ovviamente Come stai? Bene Bene, me la sono vista brutta ma Mi ha aiutato lui Ehi hey. hey. Ehi E quello? Oh <ride> Mi hanno sfiorato la spalla eh. Tu? Una rupe mi ha sfiorato la faccia come avete perso, Rafe? Ha condotto i suoi dritti in una trappola di Avery Beh, furbo Ehi, se... senti Perché la storia di Alcazar. Ok, è... meglio se ne parliamo dopo Dove si va? La spiaggia, al di là della città Ok Bene, spero che il rumore non abbia attirato l'attenzione Ehi, ehi, ehi Scusate Che facciamo? Secondo te ce ne andiamo da quest'isola? Giusto, potremmo fare così O procedere in quella direzione Che è una scorciatoia. E verso cosa? Il tesoro di ah, ah, ah, wow. Voglio dire, Rafe vuole fare il giro ma... Fanculo posso... Rafe Ehi, hey, Victor, con tutto il rispetto forse... Non, non capisci la... proprio quando arrenderti Siamo qui per lo stesso motivo, giusto? Giusto? Non siamo venuti a cercare il tesoro Siamo venuti a cercare... E che... io lo apprezzo molto Davvero, ma... Ma siamo vivi E abbiamo un vantaggio Per ora Possiamo farcela Nathan, andiamo Eh? Guarda qui Ok? Every ha affondato ogni singola nave di quest'isola E lo sai perché? Perché era disposto a tutto pur di tenersi il tesoro Esatto Anche sacrificare chi aveva vicino per evitare che qualcuno potesse seguirlo, perché voleva andarsene. Guarda qui. Bene, ho trovato la sua mappa dell'isola, ok? Questa è la sua nave, proprio sotto quella montagna. È lì che si trova il tesoro. E Rafe sta già andando proprio in quella direzione, mentre noi siamo qui a discutere come imbecilli. E se invece avesse lasciato l'isola e la sua nave fosse affondata in mezzo all'oceano? E allora cercheremmo dove è affondata. Che palle... Oh. Da quanto lo inseguiamo, eh? Tu e io. Senza offesa per loro. Ma non capiscono. Invece sì, Sam. Lo capiscono. Ok. Ok. No ti hanno già visto questo tipo di ossessione. Mm. E Sam, non siamo più ragazzini. Non più. Non dobbiamo dimostrare nulla. Victor, l'aereo? Di qua. Quasi, oltre a questo porto. E se la Showman ci stessi aspettando all'aereo? Impossibile. E tu come lo sai? Perché sono diretti alla montagna: per il tesoro. Qua. Eccola È un bel salto Come hai fatto ad arrivare qui? Ho scalato qualche muro Ma forse sarà meglio trovare un'altra strada Che diavolo è stato? Veniva dalla montagna Le trappole dietro Significa che stanno saltando in aria No, vuol dire che sono sulla strada giusta Ehi, hey, forza Restiamo concentrati, ok? Sono saltato giù, ma è troppo alto per arrampicarsi Già, e se trovassimo qualcosa su cui salire? Dammi una mano, Sam. Ok. Ehi, hey, salta aiuto. No, no, grazie, ce la facciamo. Vedete una via d'uscita? Ehi ragazzi, di qua! Guardate che meraviglia. Sembra proprio una funivia. Funziona ancora. Non vedo i comandi, ma potrei tirare la piattaforma con la corda. Se raggiungessimo quella piattaforma di legno huh. Ci siamo quasi Non vedo l'ora di dormire nel mio letto Così vicini ma così lontani huh. Ho un'idea Nathan mi dai una mano? Ok Ok, Victor, mi aiuteresti un secondo? Certo. Forza, Nathan. Ecco, noi lo teniamo fermo e tu salti. Vorrai farmi cadere, vero? Mi tenti, ma no. Ce l'ho fatta! Ecco. Ci sono. Salite e vi tiro dall'altro lato. Ok, siamo pronti. È un macchinario impressionante per il manipolo di piramide. E questo è me. Aspetta! Uh! State tutti bene? Sì, è come sulle montagne russe. Sali su, Nathan! No. Nathan, ora sali! Ti tiro su! Uh! Oh, Su, salta, presto! E dammi la mano! E... Chi sei? Sam! Sam, andiamo! Eh? Ah, okay. Dai, salta, ti prendo! Forza! No! No, no, toglitelo dalla testa, capito? Mi spiace avervi coinvolti. Tutti voi. E ormai non importa più, d'accordo? Devi saltare! Voglio andare fino in fondo, Nathan. Sam... Ehi, stammi a sentire se te ne vai, non sperare che ti segua. Capito? Mi dispiace. Sam! Sam! Stupido testone. Ha letto il tuo bene. Finirà per farsi ammazzare. Andiamo. Mi sa che ha ragione lei. Certo, ragazzo. Muoviamoci. Prima lo salvo e poi lo pesto Andata, ma prima pensiamo a salvarlo Che cosa crede di fare? Dopo tutto quello che abbiamo, non era abbastanza Troviamolo e basta Superare il muro con questo. Eh, coraggio! Ti aiutiamo noi. Oh. Oh. Non reggerà molto. At Nate, vai. Oh. No, un attimo. Oh. Oh. Oh. Andiamo. Oh. Oh. Ah. Oh. Dannazione. E ora come facciamo a salire lassù? Non facciamo in tempo Nate, no, non da solo Tranquillo, vado e torno, ok? No, non lo convincerai a rinunciare Userò le maniere forti se necessario, ma comunque lo porterò via Tu avvicina il più possibile l'aereo alla montagna e preparati a un decollo rapido È l'unico che so Non è giusto eh? Per i piatti faremo turni e non azzardarti a non tornare. Ti amo. Anche io, cowboy.